Benvenuti a tutti in Logistics da Analytics Italia Nel video di oggi vedremo come si possono scaricare dei pacchetti .deb, che sono i pacchetti praticamente di installazione all'interno del mondo Linux per poterli mettere in una pennetta e poterli installare in un luogo in cui non c'è internet Allora, quello che dobbiamo sapere è che all'interno delle nostre risorse se noi andiamo indietro, andiamo all'interno della cartella eh, var cache e apt archives ecco questo è il luogo all'interno del quale vengono scaricati i pacchetti deb quando tramite Linux si installano delle applicazioni ve lo ricordo var cache apt archives ma allora, che cosa bisogna fare ammettiamo che una persona ci abbia richiesto di installare una certa applicazione ma nel luogo in cui c'è il computer con Linux e eh, non c'è internet. Allora dobbiamo portare per esempio eh, questo file .deb che corrisponderebbe al punto .exe nel mondo Windows, no? eh, il file eseguibile. Allora noi dobbiamo essere certi che nel nostro sistema questo applicativo non sia installato e poi andiamo a terminale e facciamo questo comando qua. Mettiamo che noi vogliamo installare presso questa persona che non ha internet il, il pacchetto, l'applicazione Pigeon che è una specie di messenger, la facciamo sudo per dare il comando di super user, apt che sarebbe l'aptitude l'applicativo che sarebbe per installare, get install, ma poi diamo il comando download only significa scaricalo solo e non installarlo anche se nella stringa di comando c'è apt get and install con eh, l'argomento, eh, con il doppio trattino download only, praticamente si dice al terminale ad apt di eh, scaricare solo il pacchetto. e Scriviamo pigeon, ovviamente noi non dobbiamo aver installato questo pacchetto nel nostro sistema, se no altrimenti il terminale ci risponde che, dato che il comando è apt-get-install, che il pacchetto è già installato e non lo vuole eh, downloadare. Facciamo invio, diamo la password di sistema ed ecco che parte la la procedura ci chiede se effettivamente noi vogliamo eh, downloadare il pacchetto ci dice che questa operazione produrrà un'occupazione delle nostre memorie di massa di un megabyte quasi due megabyte facciamo s per sì facciamo invio ed ecco che vedete che sta per eh, scaricarlo vediamo se questo è effettivamente avvenuto andiamo qua e vedete che eh, anche se ci aveva detto una certa eh, quantità di occupazione quando questo pacchetto è all'interno del file deb, ovviamente è più contenuto quindi adesso che cosa possiamo fare? Noi in teoria questi pacchetti, questa è una libreria, possiamo copiarli e possiamo inserirli all'interno di, di una chiavetta e portarla dalla persona che non ha internet ah, questa procedura ricordiamo funziona se nel nostro sistema linux eh, non c'è eh, presente eh, il pacchetto che stiamo cercando di installare altrimenti si può fare con apt-get auto-remove e si rimuove, si disinstalla il, pro il programma e poi lo si eh, riscarica allora ricordiamo che eh, quando con, eh, tramite terminale eh, vengono installati dei pacchetti con aptitude, con apt vanno a finire all'interno di var cache apt-archives e il comando per poter scaricare soltanto, nel caso in cui nel nostro sistema non ci sia, il pacchetto è sudo apt-get install, poi meno meno download-only-pigin, ad esempio se io voglio pigeon, vlc se voglio vlc, eccetera. La cosa importante è che devo sapere io correttamente qual è il nome eh, del pacchetto. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia, spero vi sia stato utile.